vi voglio parlare di questo prodotto della Bottega Verde, si tratta del Goji Perfect Primer Viso Uniformante Istantaneo. Allora, è questo qui e quello che avevo io era una mini size da 10 ml che abbiamo preso assieme in un video e in un video shopping. Comunque ho segnato il prezzo ed è guardavo online, 30 ml viene euro e 99, ma è un prezzo scontabile. Ad esempio, adesso viene 23,99. Allora, è questo con l'applicatore a pompetta: dice di essere un primer viso uniformante istantaneo ed è ok. È formula testata. Allora. Intanto vi faccio vedere lo swatch con una piccola clip dove vi faccio vedere il testo. Prodotto, effettivamente ha una texture bella illuminante e vedete che una, una, pusha, una pushata un push è, fa uscire la giusta quantità di prodotto per tutto il viso, devo dire che è oltre a essere illuminante anche idratante, quindi io avendo la pelle mista e poi andandoci ad applicare sopra il trucco preferisco usarlo come siero e non come primer per il viso quindi come siero, perché sapete che io la mattina non applico la crema, ma solamente il siero e poi vado vale a truccarmi. Quindi questo è il posto del siero. E in questo modo, ed è, non mi dà problemi con il trucco, perché sennò no vado a pesantire troppo la pelle, e oltretutto la lascia bella uniformata, illuminata ed è pronta per il make-up, quindi mi ci trovo davvero bene. E vedete che comunque sia un'applicazione, un Aspettate che l'appoggio così vi spiego. Un'applicazione va benissimo per tutto il viso evitando il contorno magari labbra e contorno occhi ed rende l'incarnato immediatamente più luminoso e leggermente otticamente più uniformato. Se non avete particolari esigenze o particolari imperfezioni, va benissimo anche da solo senza andarsi a truccare. Io ovviamente dopo vado a truccarmi per motivi, però fa effettivamente un buon lavoro. Dice di avere all'interno anche protinolo, stavo leggendo sul sito adesso, che è un'altra cosa positiva per il viso, fa sicuramente bene, e lo applico solamente alla mattina, al posto del siero, alla sera preferisco prodotti un pochino più idratanti, più riparatori, più ristrutturanti, altri prodotti, questa è la mattina, ma mi trovo bene, sia che vada a truccarmi, sia che comunque sia in quella giornata che non vada a truccarmi, ma comunque non mi... Lucidare zona, la zona T più velocemente non mi unge il viso, asciuga non ve l'ho detto forse? Asciuga molto velocemente. Qui andate a massaggiarlo neanche un minuto ed è asciugato, assorbito e quindi è valido anche per questo da usare come base per il make up. Se usassi eh, sulla mia pelle, conoscendomi, se usassi un siero, poi questo primer e poi dopo andate a truccarmi sarebbe troppo perché è anche un'azione idratante. ma come vi ho già detto, usato prima del trucco al posto di un solito siero mi piace, mi piace tanto. E ve lo faccio vedere. È questo qui con l'applicatore. E mi piace. E sinceramente, allora, 30,99 euro prezzo pieno è un po' non, non so, però d'occhio le promozioni periodiche online o in negozio è un prodotto che può piacermi soprattutto per il periodo invernale perché abbastanza non è che è pesante ma è corposo ecco è un siero corposo che però va benissimo sulla pelle mista o grassa quindi non dà particolari problemi sulla pelle secca invece sì, lo userei proprio come un primer prima del trucco quindi crema questo e poi il trucco oppure crema e questo e basta perché non ha un'azione idratante molto potente, però mi piace per il periodo invernale ehm, o quando ho bisogno di maggiore uniformità o comunque sia di idratazione che è un, un, un siero solito non mi dà. Questo è un ottimo prodotto. Fatemi sapere se vi è incuriosito o se per caso l'avete provato e come siete trovate. Io come sempre spero di essere stato utile.